Andrea, mi hanno detto che sta piovendo e che comunque ora abbiamo a disposizione un po' di minuti, però non ti vedo. Come stai innanzitutto? Chi che te l'ha detto che sta piovendo? Eh, sembrerebbe, non lo so. No, io dalla mia posizione vedo che sta piovendo. Infatti siamo qua imboscati sotto a, a, al tetto e speriamo che non venga a piovere di più, va. Per il resto sto bene, dai, mi sto allenando. Spero di riprendere a correre, anche perché, nonostante eh, stia piovendo, mi piacerebbe correre, non ho corso il giorno del Global Running Day. Io credo di averci corso perché ho corso praticamente tutti i giorni, ho fatto, solo, ho fatto già due giorni di riposo quest'anno ma non credo che siano stati quelli. Va bene, allora dai, iniziamo come al solito, apriamo un pacco, questo è il pacco, te lo lancio, sarà un po' difficoltoso, anzi... Secondo me una parabola, la riusciresti anche a fare, però dritta per dritta. Dai, ci proviamo, dai, vado, vado eh? Porca, Eva, così era difficile da prendere. Oh, I'm impressed. Ma poti lanciare il piatto così. Vai, procedi pure. Posso, ah sì, almeno guardare dove mettere le mani per aprire. Devi dire di che scarpa si tratta, di che marchio si tratta. È un marchio che ci piace molto e soprattutto che scarpa è, quanto pesa e quali sono le caratteristiche principali. Aspetta eh, che butto giù la carta di qua, mi giro di là. Porca, sembra che pesi abbastanza. Ma secondo te di che marchio si tratta? Aspetta eh. Secondo me Andrea lo indovini subito. Ti do un consiglio Andrea, guarda il battistrada. Allora la mescola non la riconosco. Il battistrada, faccio fatica. Ma è una scarpa con il carbonio o senza il carbonio? Sembrerebbe senza. Sicuramente senza. Anche abbastanza pesantina. Ti do un consiglio. Tocca meglio il tallone e eh, guarda l'avampiede. La, Porca okay, io, no, mi viene difficile. Allora, perché ti dico che la mescola non mi sembra una mescola di quelle nuove azotate. Non la sto riconoscendo. Ma secondo te è un drop alto o un drop basso? Sembrerebbe più basso. Sembra molto basso. L'avampiede è molto largo. No, perché se Altra ah, aveva fatto dei battistrada molto più duri le ultime volte sembrava quasi plasticoso e quindi dal battistrada non sarei riuscito a riconoscerlo. Questo secondo me è meglio, ti consiglio di guardarlo. Vado a e... guardare la scarpa perché vabbè era difficilissimo. Avrei fatto davvero difficoltà ad indovinarla, anzi quasi mai. Anche la tua maglia è diversa dalle, dalle altre di Altra. Di, sì, di altra. E, mh, non ci assomiglia per niente... Il battistrada, ripeto, molto più morbido rispetto al solito, quindi no, non l'avrei mai, mai, mai azzeccata. Ascolta, fai una cosa, provatela, è il tuo numero e poi mi dici se secondo te stesso numero oppure mezzo numero in più per questa scarpa. L'hai presa in generale mezzo dalla mia misura perché di solito vesto lo adesso vediamo se è fatto bene o non è fatto bene. Tra l'altro oggi con quelle scarpe e con la pioggia non ti consiglio di correre magari... Fai solo una camminatina in giardino. Sì, sarebbe un peccato per, per la tua maglia bianca, ma in generale invece mi sembrano top per correrci adesso. Allora, Andrea, cosa dici? Stesso numero oppure ti sembrano più uh, strette? Si sono adeguati al mercato perché è lunga e l'avampiede è il solito largo. Direi assolutamente stesso numero, anzi è quasi, è quasi lunga per me. Quindi no, assolutamente in questo caso stesso numero, facendo sempre delle scarpe un pochino più corte, queste no, no, assolutamente, anzi sono quasi lunghe. Provatele tutte e due, poi pensa un attimo a quanto potrebbe essere il peso di questa scarpa, ci rivediamo tra 5 minuti dopo il fatidico coffee e poi facciamo due o tre considerazioni di questa scarpa va bene dai dai non ci corro perché davvero oggi le concio malissimo va bene a dopo ciao andrea siamo dopo qualche minuto giunti alla conclusione che questa escalante 3 di altra è davvero un'ottima scarpa però ti sei dimenticato e lo fai sempre secondo me lo fai apposta di dirmi secondo te quanto pesa? ma eh, Non mi sembra che pesasse poco, stiamo sui 250-260 grammi di scarpa almeno, l intersuola sembra abbastanza pesantina, molto morbida rispetto al solito di altra, ma mi sembra comunque un po' più pesante. Sì, in effetti l'ho pesata, pesa 269 nel US 9.5, quindi di fatto 265 intorno per la US 9 ascolta Andrea nel frattempo ti tiro le altre Carbon così potresti fare un piccolo confronto non abbiamo ancora fatto la recensione completa la faremo nei prossimi giorni comunque prendile al volo e poi ti faccio due o tre domande sei pronto? aspettavamo il giro del Varesotto per, per starle dai vale l'aria le lancia come se fosse un boomerang e arrivano tutte le? In sviluppi. realtà con gli obiettivi che ho a disposizione qua davanti, tra l'altro ne arrivano sempre nuovi e cerchiamo di fare il meglio per chi ci guarda. Comunque Andrea, dimmi una cosa, cosa ne pensi di questa intersuola dell'escalante che secondo me ha il suo perché? Sì, non c'entra niente una con l'altra, perché quella la, della Carbon è l'EgoPro quello credo che si chiami soffiato è diverso più leggero e sembra non saprei dirti come ma la consistenza è diversa questo qua credo che sia invece l'intersuola dell'escalante credo che sia proprio nuova perché sugli altri modelli non c'era lego ma non era questo quindi boh, mi, mi ricorda un po' il waffle di, di nike anziché il React e poi sulla Pegasus 39. Niente, credo che sia una scarpa super ammortizzata. Ah, comunque, per mia, mia discolpa, ti dico che eh, sto risentendo il, la mescola del battistrada e in effetti non c'entrano niente. La sagomatura diciamo che è molto simile, soprattutto nell'avampiede che fa il verso alle 5 dita, ma no, poi non, non c'entrano molto. Questa qua dell'escalante è molto più morbida, quindi credo molto più grip. E anche su pista bianca e ripeto questo intersuola in ego è una mescola boh, abbastanza classica però morbida in effetti a livello di battistrada ci avevi detto nel passato e io ero molto d'accordo con te che eh, ti sembrava una delle migliori se non forse nei primi due del mercato eh, cosa ne pensi di questo battistrada chiaro non hai corso eh, una gara e quindi è molto difficile valutare la, la situazione, ma cosa ne pensi? No, a parte che credo che non ci correrei una gara, ma direi che, che il battistrada è super e mi piace. Poi è intagliato bene, già quello della Rivera secondo me era ottimo e questo non ho capito se le, i due colori sono di due durezze diverse, ma se fosse così sarebbe ancora meglio. E, e niente, credo che, che faccia il suo ottimo lavoro. Invece Andrea, a livello di tallone, che sensazione ti ha dato e eh, soprattutto la ritieni stabile, considerando che nella parte eh, più bassa ha comunque una sorta di conchiglia? Si sente poco la conchiglia, eh? cioè, sembra che il knit sia un attimino più duro, qua davanti, proprio qua sopra, è abbastanza scarico. Diciamo che alla fine questa scarpa... La sua come si può dire la sua allacciatura dove, dove tiene ben saldo il piede qua sul, sul collo. Quindi fondamentalmente dietro può accompagnare solo, direbbe un tipo su YouTube. Eh, non ci siamo mai trovati male con, con questo tipo di scarpe, col tallone così poco protetto. Non dà l'idea che il piede possa scappare fuori e la protezione, ripeto tra virgolette non l'ho mai neanche capita troppo da conchiglia su delle scarpe da, non da trail quindi o meglio non ho mai trovato grosse differenze tra una scarpa senza conchiglia e, queste, e quelle con la conchiglia la trovo comunque molto elegante anche le scritte sulla parte laterale hanno una bella cucitura e credo che possa essere utilizzata non soltanto per correre ma anche per camminare sì sicuramente è una scarpa che può essere utilizzata per camminare è top anche perché eh, avendo il drop basso dà un buon movimento al piede e poi ti ripeto è morbida quindi sì e devo dire anche io che è elegante uh, mi sarebbe piaciuto vedere qualche colore più ignorante ma sicuramente se dovessi andare in giro con questa qua Uh, si abbinerebbe con qualsiasi vestiario quindi bene così invece ultima domanda a livello di uh, soletta come l'hai vista? è un ortolite e ci puoi mettere il plantare in questa scarpa sì l'avevo già tolta sono in dubbio sul plantare ma solo per un motivo che è talmente larga in avampiede che i plantari dovrebbero essere fatti su misura per questa scarpa quindi rischio, rischierebbe di esserci un saltello tra la scarpa e il, e il plantare quindi boh, non lo so, sono un po' in dubbio su questo va bene grazie Andrea nei prossimi giorni faremo la recensione completa non appena tornerò a correre spero di vederti a una gara del Giro del Varesotto credo di venire non so se a correre o a filmare anche se è comunque molto difficile farlo alle otto e mezza di sera, però ci proviamo. Io ho sentito il tuo capo, prima non era molto d'accordo, quindi vediamo se martedì ti vedo la gara o ti tocca rimanere a casa. E vabbè, oh, lo vedremo. Grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.